Ciao a tutti, in questo video vediamo come realizzare delle stampe in serie con il compositore di stampe di QGIS. Le stampe in serie in QGIS vengono chiamate Atlanti o Atlas. Bene, carichiamo due strati, in particolare carico ehm, le province italiane e le regioni italiane. Questi due strati carico e eh, realizzerò Realizzerò un atlante relativo alle province. Le province sappiamo essere 107, quindi dobbiamo, realizzerò un atlante con 107 pagine. Le regioni ci serviranno solamente per eh, determinare una panoramica. Ok? Quindi, la prima, mh, la prima cosa che faccio, naturalmente ognuno di voi poi potrà tematizzare come vuole anzi, facciamolo subito, tematizzo le province, le categorizzo e le categorizzo con il codice eh, regione, per esempio, in modo tale che tutte le province di una regione hanno lo stesso, lo stesso colore. Bene, per quanto riguarda le province, mh, questo colore è un po' scuro, lo facciamo più chiaro, eh, Vediamo così, così, va bene così. Per me va bene così. Ops, eccolo qua. Fatemi mettere un attimino la decorazione. E non ve lo faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere. Allora, da qua. e poi qua inserisco un'espressione. Vado a prendere dalle variabili. E. e la versione quindi modifico un attimino qua eccolo qua sotto e va bene applica e ok allora mh, dobbiamo realizzare questo atlas allora uno dei modi che io preferisco è quello di in questo caso abbiamo due layer, di creare due viste, due temi e quindi primo spengo le province e creo il tema delle sole regioni, quindi vado sull'occhietto qua e faccio aggiungo tema, e questo lo chiamo solo regioni, così si capisce meglio cosa fa, solo regioni, quindi spengo questo, riaccendo questo, vado sull'occhio, aggiungi tema, solo province. Bene, fatto ciò, nuovo layout di stampa, do un nome, lo chiamo Atlante, province. Bene, tutto schermo per adattare la pagina a questo riquadro, zoom completo, ok. E quindi aggiungo una prima mappa da questi iconecina, aggiungo qua. Quindi il mio obiettivo è di stampare 107 pagine. Quindi io qua dentro, in questa mappa, vedete qua si chiama mappa 1, anzi, se clicco due volte sopra, lo chiamo Provin -Cas provincia, casprovincia, ne vedremo una a una qua dentro. Bene, a questa qua ora metto il, la cornice, perché vedete così non ha nessuna cornice, quindi scorro qua sotto, vado su cornice, se questa proprietà oggetto non c'è, basta andare qua, terzo destro, proprietà l'elemento, ok? Fatto ciò, questa qua, questo oggetto lo devo selezionare, vado su Atlante, se questo tab non c'è, andate qua sul tab, quindi impostazione, si apre questo, quindi definisco su questo oggetto, lo definisco come un Atlante, quindi gli dico genera Atlante, quindi metto lo qua, vettore di copertura tra i due voglio che sia le province, perché devo stampare 107 elementi, e come nome della pagina voglio il nome della provincia che se non erro si trova su questo campo ok, poi ritorno sulla proprietà dell'oggetto che è questo qua e gli devo dire che questo qua deve essere controllato dall'Atlante questi sono due, due passaggi fondamentali infatti se vado su questa icona di prima e clicco, vedete che lui per adesso mi fa vedere la regione sopra Okay. Come se andiamo qua sulla map canvas vedete c'è sopra la regione e allora per evitare eh, questo problema io seleziono l'elemento vado qua, vedete layer e gli dico qua voglio vedere su questo elemento solo le province ok? poi vedremo solo le province bene, fatto ciò ora io qua a fianco un'altra mappa che mi faccia da panoramica, quindi vado qua, aggiungo, e aggiungo qua. Io qua voglio vedere solo le regioni, quindi vado qua su segui, solo regioni. Ok, A questa qua aggiungo sempre il contorno, la cornice, scusate. Bene, ora per adattare eh, l'Italia a questa area, Vado su questa iconcina, questa qua sotto, spostamento contenuto, perdono, scusate, devo prima selezionare l'elemento, vado su questo e lo sposto, vedete? Se tengo premuto CTRL e giro la rotellina, riesco a fare un zoom, un, una zoomata ad agia, a piano, ecco qua, ecco qua, va benissimo così, riclicco su questo, io tengo ora qua sopra io metto un'etichetta e qua aggiungi label quindi qua faccio così e qua dentro scrivo panoramica questo è un testo che rimarrà così è un, tasto, un testo non dinamico quindi è statico in questo caso centro vedete qua allineamento centro, centro, panoramica, mettiamo la P maiuscolo, panoramica, ok? E questo abbiamo fatto. Qua invece voglio aggiungere come testo, qua dentro, il nome della provincia, corrente, e quindi da qua questo lo cancello e vado su inserisci espressione, vado su cambi e valori e vado a prendere tipo e no tipo denominazione uts doppio clic ok questo compare qua naturalmente poi l'aspetto vedete qua con la rotellina giro sopra ok e lo centro e centro va bene poi posso cambiare se clicco qua posso cambiare il tipo di carattere e così via bene e questi due li abbiamo fatti ora sotto sotto, io voglio la tabella attributi relativo a, questo, a questa provincia, quindi vado qua, vedete, aggiungi tabella e quindi da qua disegno un rettangolo e all'interno compare una tabella, ancora non sappiamo qual è. Per capire qual è andiamo qua, vedete, a fianco, quindi la tabella è selezionata. Andiamo qua e dobbiamo dire la sorgente che è la geometria della fronte attuale ecco qua, si riduce ad 1 ok? poi, se vogliamo modificare il numero di colonne se qualche colonna non ci interessa andiamo su attributi e andiamo a cancellare quello che non ci interessa per esempio il pk non ci interessa e lo cancelliamo codice rip non ci interessa codice regione potrebbe essere utile codice comune non ci interessa eh, comunque possiamo cancellare tutti quelli che non ci interessano, perché questo qua alla fine non mi interessano, li cancello, ok, ecco quali sono ridotti. Per modificare mh, la tipologia di fonte o uh, la dimensione, se scorriamo qua, eh, scorriamo qua, vedete qua intestazione. Se io con la rotellina vado su carattere di vedete qua aumenta, oppure qua carattere del contenuto la rotellina aumenta pure, ok. Poi naturalmente questo qua ah, è rimasto qua un totò quindi quattro attributi, questo non mi interessa, vedi, area e perimetro non mi interessano. Ok, ok, lascio questi qua. Bene, fatto ciò, se voglio spostare tutto questo, seleziono tutto. E poi, quando ho eh, detto il mouse, diventano quattro frecce, lo sposto un attimino in basso. Ok? Ora qua posso mettere una eh, intestazione, per esempio. Disegno un disegno rettangolo E qua scrivo Atlante Provincie. Atlante Provincie italiane a tante province italiane ok così centrato e centrato ora per centrarlo se vedete qua è spuntato questa guida che mi dice che è al centro della pagina ora qua voglio aggiungere eh, un logo per esempio vado qua non so mettiamo qua il logo Qua c'è la proprietà la sorgente, quindi clicco su, sui puntini e vado a cercare un logo, un logo di QGIS. Eccolo qua. Quindi ho aggiunto il logo. E quello che io consiglio sempre è quello di aggiungere un testo qua sotto, un testo, dove scrivere, realizzato, realizzato con ok questo ci deve essere sempre. questo naturalmente è possibile creare una una variabile e quindi inserire questo testo in modo molto molto più rapido bene e quindi qua comparirà tutto l'elenco delle 107 province per esempio se volessi Messina ecco qua Messina ah, questo qua, è la panoramica, non l'ho ancora attivata la panoramica infatti non mi indica dove si trova questa provincia quindi seleziono la panoramica e scendendo qui sotto eh, dove qua è selezionato ecco qua, panoramiche quindi aggiungi, panoramica e qua, a quale cornice? è la cornice Provincia, che è questa, ricordate la chiamata Provincia ok come vedete ora qua spunta il riquadro ok quindi qua vado a prendere non so prato e mi dice dove si trova ora un'altra cosa molto carina e interessante è quella di far vedere solamente mh, la provincia corrente non tutte le altre ok come si fa questo? questo si fa molto rapidamente in questo modo si ritorna nella Map campus eh, andiamo su Province e eh, pigiamo f7 o andiamo qua nella, nella schermata dello stile e mh, da questo qua l'ultimo lo togliamo perché non ci interessa e da questo qua decide che è categorizzato andiamo a selezionare tramite regola e siamo qua a questo punto aggiungo una regola e su filtro vado a scrivere che il nome cioè io come nome della pagina dell'Atlante ho utilizzato questo campo ricordate questo qua deve essere uguale alla variabile relativa all'Atlante che si chiama in questo caso è la eh, questo qua Atlas Page Name questo qua. quindi questo campo deve essere uguale a questo quindi sto facendo questo filtro questo, questo dice a QGIS devi fare vedere solamente quella provincia quella corrente ok abbiamo fatto il torniamo indietro e quindi questa è questo. Questo qua questa qua la riporto qua in cima ecco qua in cima ora io seleziono tutti questi seguitemi poi, vedete col mouse, tengo cliccato e mi sposto sulla, sul filtro. Vedete che diventa più l'icona? Ah, ci sono riuscito. Perdonate. Allora, devo spostare qui dentro, ok? Quindi questa è fatta. Se ritorno nell'Atlante, aggiorno. Aggiorno, vedete? Ora vedo solamente Prato. Ok? Abbastanza carino, no?